Sono in procinto di partire, ma prima di fare ciò vi faccio vedere una cosa. Oh la Cosa avete notato? Vi faccio rivedere avanti e indietro. Ok. Avete notato qualcosa di strano? Sì, non c'è più ovviamente il portamoto, ma... 3, 2, 1 ciak si gira ed eccoci qui che siamo partiti per la mega avventura e il viaggio verso il grande nord il grande freddo neanche tanto magari me lo beccherò alla fine sempre che riesco ad arrivare alla fine eh? camper permettendo considerato che non ho ancora fatto nessun viaggio lungo con grotto. E fisico permettendo, considerato che ho un'anca Sgenca, non mi sono ancora fermato. Sto cercando di arrivare quantomeno a Bolzano, ma se riesco, vado anche avanti. Anche perché adesso l'aria la, si sta rinfrescando, quindi ah, si sta meglio. Faccio questo video perché all'orizzonte, cioè più che altro davanti a me. Ho visto delle lampade dei tuoni mica da ridere verso l'Austria sta a vedere che da domani inizia a piovere di brutto brutto brutto brutto eh? ah, pensavate di vedermi domani mattina con la faccia da rinco eh? e invece no vi aggiorno sulla situazione notturna allora praticamente sto arrivando a Bolzano e la temperatura è tornata ad essere calda, a oltretutto il cielo è tutto coperto. E quindi quindi, quindi, quindi mi sa che stanotte si dorme al caldo anche perché non ho voglia di andare su in qualche montagnola qua. No. Mi sa che dormo in un'area di servizio. Allora, eccoci alla prima svegliataccia del viaggio. Magliettina un po' più pesante, adesso mi rimetto subito la canotta perché fa no, veramente un caldo bestia. c'è cioè, più che altro è afoso, ma soprattutto io vi ho lasciato col quesito: cosa è successo prima di partire? La prima fantozzata del viaggio? Qual è stata? Dalle immagini, cosa avete intuito? Cosa mancava? Dai, la targa, stavo partendo senza targa. Ho tirato via il portamoto e nella fretta l'ho lasciato sul portamoto. <ride> Sono andato in giro tutto il giorno a fare le sbattite, senza targa nessuno mi ha detto niente, vabbè niente di particolare, uno può averla persa, però vabbè cominciamo bene. Eh? Ecco il paesaggio è l'unica nota positiva di oggi. Questo bellissimo autogrill, bellissimo quanto rumorosissimo e adesso mi sto trasferendo per raggiungere il confine, eh, purtroppo come avete potuto notare il tempo è quello che avevo previsto, quindi Piovigina però verso l'Austria sembrerebbe... Un pochettino più, più chiaro sembra che ci sia qualche schiarita è pazzesco come sono in autostrada ok è un'autostrada che taglia dei bellissimi campi ma c'è una puzza di letame incredibile Ah! Mm. comunque vi faccio vedere un'altra cartolina dall'Italia guardate non so se si vede con la GoPro le montagne austriache che spettano e ho paura che sto andando incontro a un bel mega temporale perché si vede proprio si vedono gli scrosci d'acqua piove che Dio la manda vabbè vabbè vabbè tanto tantissime cose da fare devo mettere i supporti fissare i supporti per Mago Pro imparare ad usare la fotocamera la GH5 e poi devo, devo provare devo testare il drone vabbè il drone ovviamente oggi proprio non è il caso però ce ne ho ce ne ho di roba da fare vedi come viene oh, oh. si sì, va bene tutto ma dai addirittura ma che roba Comunque cogliamo il lato positivo di questa fottutissima giornata. Sono ancora in canottiera ma devo dire inizio ad avere freddino. Ecco che iniziamo a mungere soldi per le strade. Rapida panoramica su Innsbruck. Bene, aggiornamento, eh, adesso ho lasciato Innsbruck dove mi sono fermato per un po' più di mezz'oretta perché essendo uscito dall'Italia non avevo più internet e quindi ho dovuto accendere il router, capire come fare, tutto sommato il computer sono riuscito a farlo funzionare, e... però non sapevo come collegare, come il router con il, con il cellulare e allora ho chiesto a un bosniaco che vive qua in Austria e in due secondi oh, avevo internet sul cellulare quindi ho potuto rimettere e rimpostare insomma la destinazione che è Garmisch-Partenkirchen Questa è una panoramica dopo Innsbruck in un attimo si sale si abbandona l'altopiano speravo di riuscire a vedere Innsbruck da qua invece no. Allora considerati i paesaggi che sto vedendo anche se c'è un tempaccio mi viene quasi voglia di rimanere qua nel Tirolo. No dai tanto l'Austria è uno, sicuramente una delle prossime mete di crazy camper adventure quindi ti grotto. Questa salita è solo un antipasto di quello che ti toccherà fare in futuro. Qualcosa mi dice eh, che siamo già in Germania e perché, perché, perché ho visto un cartello oh, allora il cielo si sta un pochettino aprendo e, e fa freddo fa freddo, sono ancora in canotta ma inizia a avere freddo secondo me ci sono meno di. sicuramente meno di 20 gradi ah, che bello, che bello stanotte si dorme al fresco una cosa che salta subito all'occhio appena arrivi da queste parti quindi comunque anche nella parte terminale. è vero che ho fatto tutta autostrada in Italia quindi non posso dirlo ma lo so perché ho, ho girato per le Dolomiti quindi le strade sono belle qua sono spettacolari non si sente non c'è un soppalzo una buchetta. è incredibile guarda adesso vi faccio vedere cioè tu guidi e non senti nessun tipo di rumore il camper non fa nessun rumore oltretutto io dietro le balestre che adesso non so eh, sono meravigliato perché non fanno più rumore prima si sentiva sempre cric-gnoc-snick-gnoc-gnoc e invece boh, niente silenzio assoluto allora mi sono fermato adesso perché sono curioso di capire Intanto vi faccio vedere i prezzi del carburante ma voglio capire se quella montagna, che è quella che abbiamo visto prima e che secondo me è lo Zuppiste, è in effetti lui. Sorry, Do you speak English? Okay. Zuppiste? Eh? The mountain. Yeah. That is it is mountain? No, I don't know. <laughs> thank you. don't dentro a chieder. You come, you live here? That one is a mountain of mountain of mountain of mountain of mountain of mountain of mountain of mountain of mountain of Bella! Aia! Allora, quindi la montagna che noi pensavamo fosse lo zucchiste è il carbento. Già, già, già me lo sono dimenticato. Con I nomi qua siamo messi malissimo. Questo qua è lo zucchiste. Lo riconosco dalla forma. Paesaggi sempre da paura. Bellissimi! Poco prima di arrivare a Garmish Partenkirken. Spettacolare, eh! Ma che bello! Restaurante! Ok, very nice! Bellissimo! Guardate sopra! musica in sottofondo, con i contro, sì! Eccoci arrivati a Garmisch-Bartenkirchen! Oh, non ho visto nessun cartello di benvenuti! Oh, ma è grande! C'è il GPS che sta impazzendo perché sono andato a parte in Kirken rispetto a Garmisch Boh, non so dove andare qua. lì c'è un giardino. andiamo a mettere la seconda. Procedi in direzione est per Ma sì, ma stai un po' muto. Qua non so neanche se si può andare. Ali c'è il centro storico. 300 metri. Cristiano vestito da tirolese. Anche qua sono arrivati gli stranieri, una, un'altra coppia gli stranieri dall'Oriente e dall'Africa. Attenzione, è preciso, io non ho nulla da dire, amo tutte le persone del pianeta. Fa un po' strano vedere in un posto di montagna così pakistani, marocchini non lo so, guarda qua ce ne sono altri due eccoli qua eh, ci sarà una ci sarà una guarda qua altri, eh, è pieno Vabbè, è vero, è vero no, mi dimenticavo che la Germania è nota per accogliere e ospitare un sacco di, di persone che provengono dall'Oriente, Turchia eh... ma dove cavolo c'è un parcheggio che non sia a pagamento. Porca la miseria. ma questa qua, ma che roba, che roba, come cammina? Non una cavalla. Dunque, ho intravisto il trampolino qui di Garmisch e sarebbe bello dormire lì ci sarà un parcheggio ci sarà qualcosa bestiale è tutto a pagamento eh ho oh, i parcheggi liberi 820 620 no 622 820 l'ho visto allora non è che ci ho messo due ore e mezza a cercare parcheggio il discorso è che ho mangiato ho fatto tutte le cose che dovevo fare ho trovato questo bel parcheggiotto per Tigrotto dove dove c'è il trampolino per il salto con gli sci